Io sono Alessandro. Benvenuti a questa nuova eh, rubrica eh, che si chiama Quattro Chiacchiere con eh, lo Esperto. Ciao Jacopo. Eh, Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Io sto molto bene. Tu come stai? Bene, bene, un po' influenzato, ma bene, dai, eh, ottimo. Oggi partiamo subito. e eh, Intanto facciamo capire un po' ai nostri amici di eh, <coughs> mi scuso ancora di Facebook e che siamo qui per erogare un contenuto, erogare un qualcosa di, di nuovo, un qualcosa di bello a titolo gratuito per avere e per aumentare insomma la conoscenza del prodotto di un prodotto che si usa in questo caso della decolorazione niente, io avevo già subito una domanda da farti che è, diciamo abbastanza eh, un po' eh, privata un po' magari professionale quando tu hai scelto di lavorare per Martom, eh, qual è stato il motivo che ti ha spinto? Ecco, me, intanto bisogna dire una cosa fondamentale, che io prima di tutto sono un acconciatore e poi mh, mi sono appunto avvicinato a Martom nel momento in cui, non nella fase formulativa, ma bensì eh, nel momento in cui è stato lanciato il prodotto, per cui ormai sono quasi quattro anni, quattro anni e mezzo, che è stato lanciato questo brand. Mi è stato chiesto, come esperto di decolorazione di Bleaching System, di creare i protocolli per la prima decolorazione che Martom ha lanciato che si chiama Inca Secret Bleach. Per cui mi è stato chiesto di fare delle prove tecniche. Di valutare il prodotto e da lì io mi sono innamorato poi del brand mi sono innamorato del concetto che c'è dietro al brand della filosofia e devo dire che eh, nello specifico in Cassicret Bleach mi ha risolto molti problemi proprio a livello di salone eh, perché mi dà la possibilità di lavorare con estrema calma eh, perché è un prodotto particolare poi ne parleremo con calma eh, eh. Adesso mi fermo qua <ride> eh, sì tu in un incontro quando noi ci siamo incontrati due anni fa eh, mi dicesti io uso due decolorazioni sì che per me insomma non è eh, comune cioè non sento spesso dire eh, sì io lavoro con due decolorazioni allora oggi. Ehm... Come dicevamo prima, abbiamo, abbiamo Marto, ma ah ha sì due sistemi di decolorazione, due sistemi di decolorazione separati. E, ma prima di, di arrivare a questo, permettimi di eh, parlare un po' di cultura della decolorazione. La prima cosa che dobbiamo sapere è che la materia prima alla base di tutti i sistemi di decolorazione si chiamano persolfati e sono delle materie prime che servono appunto, sono quelle che ci danno la schiaritura del capello. Chiaramente i persolfati sono diversi, differenti e in base a come li misceliamo possiamo ottenere prodotti grandemente diversi, cioè con prestazioni performance e anche livelli di delicatezza molto differenti. In questo caso ecco che eh, dobbiamo iniziare a parlare allora delle famose due decolorazioni di cui parlavamo prima, no? Ci troviamo davanti Inca Secret Bleach e Bright Plex Powder, che sono due prodotti, eh, diciamo, della stessa famiglia, ma non sono neanche lontanamente parenti sotto certi aspetti, nel senso che Inca Secret Bleach è una polvere decolorante estremamente delicata, non a caso eh, ci dà la possibilità appunto magari su delle tecniche che richiedono 90 120 minuti di applicazione di non avere l'ansia di andare a controllare e andare a risciacquare e, e invece eh, bright flex powder è una polvere con un insieme di persolfati eh, diciamo Differente che ci dà delle performance molto più elevate, tempi molto più brevi e schiariture anche eh, estremamente importanti. Importante. Questo eh, cambia tutto, cambia assolutamente tutto nella gestione eh, sia dei tempi di posa che proprio anche delle tecniche utilizzate. Però, io so che c'è anche un piccolo particolare. Tu usi il light. Sì. Scusi sì, light sì, sì. che spieghiamo un po light che cos'è perché se no non, non si capisce allora anche in questo caso prima di entrare in light fammi fare uno step back un passo Vai. indietro eh, allora inca Secret bleach quando è nata è nata con light light di per sé è un trattamento intensivo ed è anche un trattamento colorante perché può essere miscelata con eh, dei pigmenti. Ma quando nacque, la terza funzionalità che ci dava questo prodotto è, eh, è proprio quella di svolgere la funzione di un plex all'interno della decolorazione. Che cosa vuol dire? Che ogni 10 grammi di decolorazione io aggiungo light, light al suo interno ha proteine del cashmere e il Kisasha Complex, che è presente in tutta la linea colore Martom, in tutta la linea Inca Secret Color, e queste due materie prime all'interno della nostra Inca Secret Bleach eh, consente di eh, lavorare e di mantenere le strutture assolutamente integre e perfette. Fantastica. Quando ti dico strutture integre e perfette è perché abbiamo fatto... Diversi esperimenti, diverse prove, mm -hmm. abbiamo avuto una serie di casistiche anche molto complesse. Di schiariture importanti. Siamo arrivati addirittura a 150 minuti di posa con Inca Secret Bleach e l'utilizzo di light e le strutture del capello erano, erano quasi migliori di quando avevamo iniziato a decolorare. Fantastico. Permettimi questo: il Bright Plex Powder, invece, ha il suo Plex all'interno. Questo che cosa comporta? Che in questo caso il Plex è incapsulato e viene inserito dall'esterno o meglio viene aggiunto dall'esterno mentre il Black Plex Powder ha al suo interno la cheratina idrolizzata e, poli e il poliamino sugar Condensate che sono di fatto in forma di polvere per cui lasciato libero all'interno eh, una forma diciamo di salvaguardia delle strutture del capello mentre andiamo a trattarle. Che cosa comporta questo? Che chiaramente Light si sposa perfettamente con Inca Secret Bleach, ma eh, abbiamo fatto le prove, può entrare all'interno del Bright Plex Powder, ma non ci dà soddisfazione per come rimane la eh, diciamo. La texture del prodotto sì. per cui è, è noi, lo, come, come diciamo, come tecnico, io sconsiglio l'utilizzo dei light. Lo consiglio assolutamente in uno, lo sconsiglio nell'altro perché poi la texture ne risente. Non è un problema di prestazioni, non è un problema come detto prima. Di qualità, del capello, è proprio un problema di che diventa più difficile lavorare il prodotto. So e volevi farmi anche una domanda, <ride> ma io la, mia... la... la cioè su come lo utilizziamo in cute che... no, vabbè, lì ci arriviamo anche perché essendo io un esperto di disagi cutanei ma oggi da oratore anche se influenzato sono, devo essere per forza un oratore comunque volevo dirti eh, no, intanto partiamo da, dalla conoscenza eh, che tu hai e si sente comunque che conosci il prodotto e questo è un invito anche soprattutto a chi ci sta vedendo in questo momento, che sono un bel po' di persone online, su Facebook, di conoscere il prodotto che si usa, che è un po' il nostro motto in azienda, dal 2023 saremo lì a lottare per la conoscenza, perché non si va in accademia per diventare più bravi, si è parrucchieri, lo, lo si sa, tutti un po' sappiamo lavorare. Poi, se ci abbiamo dei saloni, sappiamo lavorare, qualcosa la sappiamo fare. Ma dobbiamo smettere di essere tuttologi Cerchiamo di imparare qualcosa e farla bene. Io, Yo. da vent'anni, mi occupo di problemi cutanei, non da oggi, e eh, faccio delle riflessioni. E poi, infatti, volevo farti la domanda fatidica perché tu usi un prodotto che a me sta tanto a cuore, che è Briz. E però la mia curiosità è questa, cioè tu lo usi per proteggerti un po' da quello che potrebbe succedere oppure no? Allora da protocollo eh, lo usiamo personalmente, poi protocollo ho scritto io per cui il personalmente vale in questo vale caso da protocollo, ehm, lo usiamo sia prima di applicare decolorazione sul primo centimetro per cui di toccare fisicamente la pelle sia eh, dopo il trattamento decolorante. Chiaramente c'è un protocollo che è abbastanza dettagliato e piuttosto lungo. Se abbiamo tempo magari dopo posso condividerlo con certo. te rapidamente ma adesso non mi focalizzerei tanto su questo. Permettimi solo di aggiungere questo che me in Secret Beach è ehm, diciamo possibile consigliato come un da decolorazione cutanea a 18 volumi sulla pelle 8 o 18 volumi per un massimo dai 20 ai 30 minuti di posa abbiamo valutato che la pelle non risente chiaramente stiamo parlando di una pelle sana se abbiamo già una pelle che non è sana è sconsigliato applicare una decolorazione sulla cute Mentre il Bright Flex Powder ci siamo resi conto che proprio per il mix sopracitato eh, dei persolfati e per le sue alte prestazioni è sconsigliato l'utilizzo cutaneo eh, perché è, è troppo. Nel senso che è, una, è, una, è un grandissimo prodotto, un prodotto meraviglioso, ma non è adatto a quello scopo semplicemente. Cioè è, quando è stato formulato non è nato con quella logica lì, è nato con una logica okay. diversa per fare cose diverse. Il massimo rispetto verso i capelli? Prima di tutto, ma, ma poi come tu mi insegni, eh, il capello è una struttura, diciamo, passami il termine, biologicamente morta cioè va, va anzi, va, va preservato di più proprio perché non è in grado di rigenerarsi in autonomia, perché una volta che perde il film idrolipidico epicuticolare o glielo ricrei o non è in grado di autoricrearselo. Però ancora di più chiaramente quando lavoriamo sulla biologia dell'uomo, cioè se tocchiamo la pelle dobbiamo, secondo me, avere un occhio di rispetto ancora maggiore quando, quando ero giovane e mi formavo alle origini del mio lavoro, eh, mi ricordo che incontrai una persona che mi disse la cute è difficile farle dei danni, ma quando glieli fai, eh, sì. sanarli è molto più problematico, cioè, perché eh, è uno di quei posti eh, dove normalmente è, è difficile avere danni semplici. Sì, sì. Certo, sono d'accordissimo e ora veniamo a una domanda fatidica perché questa domanda poi io ho anche altri colleghi che mi chiedono, mi hanno chiesto via Jacopo un po' entra la cliente non l'abbiamo fatto noi Ok, entra la cliente ho i capelli gialli o aranciati o aranciati Beh, tecnicamente gialli, capelli gialli no? oppure capelli arancioni ecco, arancione, la parola giusta è arancioni ma tu eh, come, come pensi di muoverti e soprattutto mi daresti una risposta il capello è un foglio di quaderno è vero quel che scrivi è difficile da togliere allora dobbiamo, devo partire un po da lontano dammi sei minuti per questa risposta tutto il tempo che vuoi allora la prima cosa fondamentale è che nel momento in cui utilizziamo una decolorazione ed è per questo il motivo che prima di tutto bisogna avere conoscenza del prodotto e secondo di tutto io sconsiglio di utilizzare la decolorazione a casa da soli perché la decolorazione è il procedimento chimico eh, di schiaritura più complesso per, anche per l'acconciatore, anche per il parrucchiere perché il capello non ha lo stesso livello di cheratinizzazione dalla base fino alla punta. Per cui quello che accade è questo, che il primo mezzo centimetro del capello, fino a un massimo di un centimetro, normalmente schiarisce molto velocemente perché la cheratinizzazione della, del, proprio della struttura del capello è più morbida, per cui più facilmente va in schiaritura. Ma eh, dal primo centimetro fino alla punta il capello fa molta fatica a schiarire, soprattutto quando ci troviamo davanti a capelli come i miei o come i tuoi, che sono capelli chiaramente con una forte eumelanina, cioè con tanto pigmento giallo aranciato, anzi direi anche rosso aranciato. Quello che succede è che in una prima fase di schiaritura il capello tirerà fuori la decolorazione di per sé schiarisce per cui non ha potere di correggere ciò che esce da quella schiaritura, semplicemente va in schiaritura e per cui dovranno uscire tutti i toni di rosso, tutti i toni d'arancione e tutti i toni di giallo che noi abbiamo dentro le nostre strutture e per cui quello che accade è, è che o perché abbiamo applicato male il prodotto per cui ad esempio abbiamo usato poco prodotto e troppi capelli o perché abbiamo, eh, non abbiamo aspettato il tempo di posa o perché ci siamo stufati o perché per, per, per tutta una serie di motivi fermiamo il processo di schiaritura e quello che accade è che ci fermiamo in mezzo alla strada, cioè noi dovremmo andare dal nostro marrone, facciamo il nostro castano chiaro o biondo scuro fino a un livello 9 mm -hmm. che è il biondo chiarissimo, possibilmente più pulito cioè meno è giallo più sarà facile lavorarci dopo sì. ma se ci fermiamo in mezzo alla strada a un livello 8 correggere i toni di giallo giallo aranciato e addirittura aranciato pieno non sarà difficile sarà impossibile perché perché poi per correggere dovrò usare un colore molto cenere a base blu e l'occhio attenzione perché qua c'è un grande inganno della percezione. si apre un mondo qui esattamente perché qua entriamo in colorimetria e quello che accade è che l'occhio percepirà il colore più scuro di quello che in realtà è perché i colori ad alta percentuale di blu riflettono la luce in modo inferiore dei colori ad alta percentuale di giallo e questa è la famosa logica che tu mi dicevi cioè quel giallo arancione lì è e poi non lo gestisci più o lo vai a rischiarire. Chiaramente devi fare un lavoro di color correction e te lo deve fare un professionista e di livello soprattutto. E qui si ritorna sempre allo studio del prodotto perché da lì non si scappa. No, io studio il prodotto e, e anche, anche, attenzione, permetti eh, qualcuno che abbia la sensibilità di trattare un cappello che è già stato trattato. Che, che non è come dirlo, perché lì abbiamo già una situazione eh, comunque di, di cheratine. Fammi passare anche il termine. Annotate, fammi passare il termine responsabilità perché comunque te la prendi, certo, certo, ma no, no, non è la sede adatta, ma potrei raccontarti i grandi aneddoti su responsabilità <ride> che mi sono preso. Ed è andata benissimo e su altre che no, non me la sono sentita perché delle volte ci sono delle situazioni così gravemente compromesse che eh, sconsiglio anche ai miei stessi colleghi di, di metterci le mani perché soprattutto quando abbiamo sotto un sovraccarico di pigmento chimico, sì. cioè pigmento del colore non naturale, rimuoverlo può essere un'impresa tanica. Anche, anche, attenzione, con un prodotto ad altissima prestazione o con un prodotto delicatissimo, perché comunque abbiamo magari sotto una base già compromessa. Quindi tu comunque mi stai dicendo, come giusto che sia, facciamo un passo indietro. Cioè no, non facciamo scontrino, però facciamo un passo indietro. Eh, Ci salviamo eh. magari da un qualcosa che poi non possiamo più gestire. Tu sai bene che io credo nella trasparenza e, e, e credo assolutamente nella... proprio nella sincerità e nell'onestà. Sì, sì. Se... Io penso che quel lavoro possa essere un lavoro, eh, prima di tutto, pericoloso per il capello. Secondo di tutto, eh, impossibile da raggiungere magari in un'applicazione. Uh -huh. Preferisco proporre alla mia cliente finale un percorso, per cui inizieremo con una parte di care, dove faremo delle azioni ricostruttive, o meglio, più che ricostruttive, proprio di trattamento, per eh, diciamo, lavorare sulle strutture del capello e farle tornare al loro top della forma. A quel punto possiamo iniziare a pensare di lavorare in schiaritura in una seconda fase, e valutare se è possibile farlo. È ovvio che io preferisco, io stesso preferisco quando sto, sono in fase di schiaritura, arrivare all'obiettivo. Perché so che stresso di meno il capello con una sola applicazione o eh, diciamo in una sola giornata di lavoro. Se invece inizio a fare un lavoro ogni tre giorni sullo stesso capello, ho più alto rischio di eh, deterioramento delle strutture. Però chiaramente se iniziamo invece a creare un programma di 3, 4, 5, 6 mesi per raggiungere un obiettivo, quello è l'ideale. Mi segui? Non esatto. faccio scontrino oggi, ma lo fa facciamo un percorso dove tu hai i capelli sani e io comunque no, mh, ho, ho, anche, ho sono anche mantenuto la mia integrità professionale, che è quella che conta di più oggi. Anche se le clienti molto spesso vogliono tutto e subito non siamo le persone giuste chiudiamo, chiudiamo questo discorso così quindi poco fa tu hai spoilerato con una cosa che io ti volevo ti volevo chiedere anche se già so però mi piace comunque sottolineare il fatto che tu abbia un protocollo che poi vari in base ovviamente alla, alla cliente che tu hai in salone nei tuoi saloni di Milano l'altro è eh, e ricordo... provincia di pavia provincia di pavia questi quello ecco, non mi ricordavo quello di milano l'altro perdonami <ride> e quindi sì sì e dico magari un attimino un attimo di pazienza di cercare di capire se in realtà la tonalità tua dei tuoi capelli ti permette di arrivare subito all'obiettivo oppure no come, come ti dicevo prima il problema non si pone quasi mai sul capello naturale ma si pone sempre o tendenzialmente spesso su capelli colorati specialmente quando sono colorati male. Colorati male vuol dire che eh, magari sono sovraccarichi di pigmento cioè vuol dire che continuare a passare il pigmento sulla lunghezza e punta li ha sovraccaricati mm. come quando passiamo la, la penna blu sempre sullo stesso punto, punto. diventa nero e allo stesso punto eh, ci sono proprio dei colori e nello specifico fammi fare un, una breve di, citazione dei colori a base mea che è, è quello che ha sostituito l'ammoniaca la, per un periodo che andava di gran moda diciamo fino, fino a qualche anno fa il problema della, della molecola mea è che è una molecola estremamente pesante il pigmento rimane più pesante ed è più difficile rimuoverla per cui, mentre la... Si chiamava il colore? Eh, no, non facciamo nomi, non facciamo nomi. Però facciamo però <ride> quando, quando troviamo sopra scritto no ammonia, vuol dire semplicemente che c'è dentro la mea. È matematica, perché uno sviluppatore che sia ammoniaca o che sia mea, c'è bisogno. Poi su questo potremmo fare una diretta. Eh? Lo fa... Ma faccio comunque... <ride> Io ci tengo a dirlo, questo è il primo webinar che noi faremo. Oh, la prima chiacchierata ma ne faremo tante altre sì, sì. E, comunque tornando a noi come ti dicevo cioè il protocollo nostro parte eh, pre-decolorazione cioè prima di iniziare il trattamento di schiaritura con ardent therapy perché io ho bisogno di dare proteine al capello sia che questo sia naturale sia che sia magari già parzialmente decolorato a quel punto poi io ho tutto, tutto lo sviluppo del, del protocollo che, come ti dicevo, diventa un po' più lungo da, da, da gestire. Io direi che magari ci concentriamo su qualcos'altro. Me, meglio, meglio. No, eh. perché siamo quasi in chiusura, come, da, come promessa, da promessa, insomma, 30 minuti sono quasi finiti. Eh, volevo... Io mi sono incuriosito e allora volevo chiederti questo, se io ti voglio venire a trovare o comunque voglio avere un rapporto diretto perché voglio crescere, già sono bravo, ma voglio crescere ancora di più nella conoscenza, dove ti trovo, come ti trovo? Allora, come, come tu sai bene, eh, allora, come Martom, ehm, noi stiamo già, abbiamo già pianificato tutti i seminari del 2023 e... Eh, come partiranno a, a gennaio 2023 eh, chiaramente ehm, c'è attenzione tutto l'edu channel che è vero che non è in diretta ma sono già i contenuti che noi abbiamo creato durante la fase pandemica affinché i, ehm, eh, i nostri partner continuassero a crescere anche in quella fase lì per cui c'è un edu channel che è tutto online ed è disponibile chiaramente se parliamo nello specifico di schiaritura e decolorazione io ti devo dare le, le prime date del 2023 sono 23-24 aprile che con un altro diciamo permettimi il termine un altro genio della, della schiaritura che sarà qui ad aiutarmi e a lavorare con me anzi sarò io forse a imparare qualcosa addirittura da lui perché è veramente un pezzo da 90 e inizieremo questo percorso fatto di quattro giornate formative due ad aprile e due ad ottobre che abbiamo deciso di chiamare master blonde per oh. cui inizieremo lavoreremo proprio su schiaritura tonalizzazione peculiarità anche dei pigmenti, dei colori, dovremo comunque rivedere un po' di colorimetria tutti insieme e c'è tanta tanta carne al fuoco, c'è tanta roba. Fantastico, quindi abbiamo già le date eh, bisogna semplicemente magari noi ora grazie a Tommaso lasceremo in bio tutti i contatti così magari chi è interessato, chi vuole saperne di più può contattarci ci sarà il mio numero, ci sarà il tuo eh, fa poca differenza però io sono un po' più lontanuccio, vivo in Germania quindi magari <ride> lì in Italia si fa eh, prima per chi è in Germania certo. Chiaramente tu sarai il riferimento sì, sì, e io sì, posso sì. anche venire in Germania Ma... non metto limiti sarebbe, sarebbe bello no? gli spostamenti sono pro... io nasco con la valigia in mano Fantastico, beh, beh, beh, questa è bella e niente. Io direi che abbiamo quattro minuti. Se qualcuno eh, ha qualche domanda da fare al nostro Jacopo. Io possiamo anche attendere qualche minuto parlando un po' anche certo. del fatto che io eh, inviterò i massimi le massime autorità dell'azienda, da Franco, a mano a chicca li voglio in un webinar compatto, deciso di almeno un'ora. Perché mi piacerebbe comunque eh, sapere la storia, ra farmi raccontare un po' la storia Io chiedo scusa sempre ma sono un po' raffreddato e allora eh, declutisco sempre e La storia dell'azienda perché è veramente bella Poi di Margherita e Tommaso, Martom, eh, nasce Martom, è una, una, bella, una, bella, una bella cosa e, Comunque vedo che qualche domanda prima c'è stata, ora eh, non ce ne sono Io direi di chiudere qua è stato bello incontrarti, anche se fra pochi giorni saremo insieme di nuovo eh, dal vivo, stavolta. Niente. È stato un piacere condividere questo spazio con te e, come detto prima, spero di, di farne presto un altro, magari in cui parleremo appunto di colore e di chimica e il colore. E Beh, gli argomenti sono tanti. Sì, sì, ma li affronteremo man mano, il 2023 è pieno, è già pieno perché magari aumenteremo un po' la, o la durata oppure un webinar in più al mese, invece di farne due ne faremo tre, perché parlando di decolorazione non abbiamo parlato di cute, ce ne abbiamo parlato ma poco, magari ci faremo delle domande a vicenda dove si capirà un po' anche col discorso della, della forfora, del prurito insomma che anche questo è un tema che in Martom noi stiamo lavorando da parecchi mesi eh, insomma si partirà anche lì con delle masterclass veramente belle eh, quindi niente ma importante dicevo eh, assolutamente sì assolutamente. ma perché comunque sarà un connubio anche lavorare poi mi interessa anche il discorso colore perché lì qui in Germania sai che abbiamo alcuni saloni Martom eh, che fremono appunto per sapere un po' il colore perché il colore sembra un altro mondo dove tu o, o la sai o comunque dici guarda non la so mi ritiro e vado ad imparare perché non c'è altra via di uscita la conoscenza oggi era secondo me la parola giusta quattro chiacchiere con un esperto virgola, di conoscenza <ride> se sei d'accordo comunque dopo questa battuta eh, io direi di chiudere qui vi saluto salutiamo tutti e un bacione grande noi ci vediamo presto ciao a tutti e buona serata ciao ciao